Un giorno tutti saremo felici, le lacrime chi le ricorderà? I bimbi scoveranno nei vecchi libri la parola piangere e alla maestra in coro chiederanno «Signora, che vuol dire? Non si riesce a capire!» Immaginare passato, presente e futuro come un flusso, come vasi comunicanti in una continua relazione di causa-effetto non è certo un'idea nuova fiumi di filosofi, scrittori, storici e fiumi di pagine. Credere nella storia, alla sua utilità. Una miglior conoscenza del passato per spiegarsi consapevolmente il presente, adoperarsi per un futuro più, più equo, più giusto, più a misura d'uomo. visione ottimistica la mia, perennemente contraddetta dalla realtà, ma rimane il fatto che questo fa, dovrebbe fare, l'archivista, a braccetto dello storico, del politico, dell'amministratore e dell'infinita gamma di professioni che devono, dovrebbero, analizzare il passato, ora, per programmare un futuro migliore, dall'ecologo all'economista, dal politico all'amministratore. L'archivista è il ponte, dal passato riceve in custodia i documenti, nel presente li tratta scientificamente, culturalmente, li conserva nel modo migliore, ne trasmette l'informazione al futuro. Ma con i documenti l'archivista riceve in custodia anche le persone, le storie, le adotta umanamente. Ed è il suo senso di esistere, trasmettere, raccontare, vivificare queste storie, perché queste vite non finiscano nel dimenticatoio con tutto il loro potenziale. Non l'arca di Indiana Jones rinchiusa in una cassa e stipata in un hangar per sempre, ma seme. Immaginando un fantafuturo, in cui un umano raccolga questa storia, la scopra, la adotti, ci rifletta su, va davanti di un passo. Salga sulle spalle di questa fiumana di giganti che ci hanno preceduto e indicato una via. E dunque, noi archivisti, siamo responsabili della storia grande, ma siamo responsabili anche, soprattutto, delle storie, delle storie di ognuno. Siamo responsabili dei signor nessuno, di quelli che, in tanti, hanno fatto la storia, spostandola ogni volta un passo avanti di quelli che hanno voltato una pagina. Siamo dunque responsabili dei documenti negletti perché ogni documento è una persona, ogni documento una storia. Ecco il senso, il senso del nostro lavoro, il senso del nostro lavoro al polo, delle parole del polo. Allora, per il futuro che ci piace immaginare, non saliremo sulle spalle di giganti ma di una moltitudine di persone come noi, che come noi, ci hanno creduto. E un giorno tutti in fila andranno a visitare il museo delle lacrime. Io li vedo leggeri e felici, i fiori che ritrovano le radici. Il museo non sarà tanto triste, non bisogna spaventare i bambini e poi le lacrime di ieri non faranno più male è diventato dolce il loro sale e la vecchia maestra narrerà le lacrime di una mamma senza pane le lacrime di un vecchio senza fuoco le lacrime di un operaio senza lavoro le lacrime di un negro frustato perché aveva la pelle scura e lui non disse nulla? ebbe paura? pianse una sola volta ma giurò una seconda volta non piangerò.